Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Ed innanzitutto EU News per l'opportunità di moderare questo tavolo decisamente molto interessante e molto attuale. E si tratta appunto di un panel in cui noi andremo, cercheremo di individuare le principali sfide culturali e tecnologiche che la didattica a distanza si trova ad affrontare. Lo faremo insieme a Mario Allegra, direttore dell'Istituto Tecnologie e Didattiche CNR, Fabrizia Benini capo unità Digital Economy e Skills della DG Connect della Commissione europea, Andrea Bollini, dirigente di azione, Massimiliano Smeriglio, Eurodeputata al Parlamento europeo, Commissione per la cura e l'istruzione. Ringrazio intanto di questo panel per il contributo che sapranno dare. Prima di iniziare eh, con i loro interventi, io ritengo opportuno fare una brevissima introduzione per inquadrare leggermente il tema e mettere qualche dato sul tavolo, così, diciamo, da avviare eh, i lavori del panel. La scuola, sappiamo, l'emergenza sanitaria ce lo sta mostrando, sta vivendo la unica inedita e eh, che sta determinando forzatamente un repentino switch off al digitale di docenti, discenti, famiglie. Si tratta in vero di un percorso quello di transizione al digitale che non è nuovo, eh, già dal 2007 abbiamo iniziato col piano nazionale per la scuola digitale ad avviare questo processo di digitalizzazione delle tecniche eh, formative della docenza della scuola sani, diciamo, mh, questo piano si sia tradotto in iniziative un pochino a macchia di leopardo, determinate da una forte disom disomogeneità in termini di Risorse, connettività e skills eh, che non ha consentito la piena attuazione di questo piano. La pandemia ha forzatamente accelerato questo processo e di fatto, scusate, probabilmente il mio video mi fa sentire la telecamera. Sì, la pandemia quindi ha operato acceleratore in un contesto che secondo i dati statunitensi. Il 2019 ancora il 33,8% delle famiglie che non ha un computer o un tablet in casa, il 12,3% di ragazzi tra i 6 e i 17 anni che non hanno un pc o un tablet a casa e di questi più della metà stanno nel mezzogiorno, di questi giovani più della metà, il 57%, lo deve comunque condividere con la famiglia, eh, per cento di bambini, di ragazzi, che di famiglia hanno a disposizione un proprio pc ad uso esclusivo, diciamo così, in casi dei minori non ha uno spazio tranquillo dove connettersi e studiare. A questo si aggiunge un deficit anche in termini di skills, perché sebbene si tratti spesso, soprattutto con riferimenti all'adolescente, di nativi digitali, quindi di individui che agevolmente utilizzano gli smartphone, di fatto il 60% di questi si colloca a livello di skills digitali su livelli bassi. Quindi vediamo che è un contesto generale difficile. In questo contesto, sicuramente l'utilizzo della DAD nella prima fase di emergenza, quantomeno, non ha fatto altro che all'inizio acuire le disuguaglianze. Perché? Perché si partiva da una situazione eh, in parte ancora esistente, con differenti dotazioni tecnologiche, di connettività, di familiarità d'uso sia tra i docenti che tra gli studenti, che quindi rappresentava un ostacolo forte al piano funzionamento della DAD. In tutto questo, come sta, andando? come sta andando? Io ho ritenuto utile diciamo, richiamare delle evidenze contenute in un dossier, census realizzato a maggio, eh, periodo di rilevazione tra il 10 e il 27 aprile. Tutto il Paese è stato messo diciamo, sotto la lente. e Quello che mi interessava evidenziare è che, chiaramente durante il Covid, sono i progetti e le applicazioni digitali sono inevitabilmente aumentate. Anche nei periodi in cui c'era l'accesso alle classi si è diffuso ad esempio il modello della classe capovolta per cui di fatto la lezione diventa il compito a casa mentre il tempo in classe viene utilizzato per attività collaborative, esperienze, dibattiti, laboratori. E quello che mi interessava evidenziare è anche la crescente adozione di tecnologie per l'apprendimento attivo. Gli studenti come si stanno comportando in tutto questo? Secondo quanto riportato da questo dossier, in generale, il 98%, quindi diciamo la totalità degli studenti, ha mostrato un buono spirito di adattamento e collaborazione. A fronte di questo si rilevano comunque anche delle criticità. Perché? Perché con la didattica a distanza è più difficile coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali, perché si sta assistendo a un, a un aumento degli abbandoni scolastici, perché sicuramente la modalità della didattica a distanza Distanza e impone di ripensare anche i metodi di valutazione dei livelli di apprendimento, evidentemente. Detto questo, a livello di analisi del presente e del futuro, lo stesso sondaggio e lo stesso dossier ci evidenzia come da un lato i dirigenti scolastici evidenzino eh, nel 61 per in certo dei casi una... Mh, Mancanza, diciamo, a livello culturale eh, della scuola italiana nei confronti della didattica a distanza. Dall'altra, però, si prende consapevolezza di come nell'84% dei casi questo la didattica a distanza sarà eh, parte del nostro futuro. Quindi in questo quadro generale: io partirei dal dottor Andrea Bollini, eh, quindi questo quadro generale si riferisce alla DAD all'indomani dello scoppio della pandemia. Oggi dopo mesi di rosaggio, qual è la situazione attuale? Quali sono le criticità, se ancora ce ne sono, da risolvere? Quali sono i benefici avvertiti dall'istituzione scolastica e dai discenti? La ringrazio. Eh, grazie per eh, averci dato l'opportunità anche di fornire eh, alla, a questo a questa testata, mh, alcune, eh, alcuni dati, alcune evidenze che eh, in qualche modo emergono eh, da questi eh, mesi di sperimentazione. Beh, Innanzitutto dobbiamo dire che negli ultimi anni, a partire dal 2015, il Piano Nazionale Scuola Digitale ha investito complessivamente 1,9 miliardi di Euro, e la stessa OCSE nell'ultimo rapporto sottolinea come l'Italia è uno dei paesi che è cresciuto di più per quanto riguarda l'infrastrutturazione digitale. Eh, nell'ultimo anno, eh, grazie agli investimenti ulteriori che ci sono stati, sono stati investiti di questi 1,9 miliardi eh, 413 milioni di Euro, quindi Diciamo che l'ultimo anno sicuramente ha dato un'accelerazione, ha fatto capire anche l'importanza eh, della eh, digitalizzazione eh, della scuola, ma eh, è stato possibile allestire in brevissimo tempo una nuova modalità eh, di didattica completamente a distanza grazie anche a questi investimenti eh, degli anni eh, passati investimenti che devo dire hanno consentito alle scuole di potersi dotare di oltre eh, 1.200.000 dispositivi nell'ultimo anno eh, eh, sono riusciti a dotarsi di ulteriori 400.000 dispositivi per cui siamo riusciti a raggiungere il 97,4% degli studenti quindi complessivamente nella fase di didattica a distanza eh, grazie anche agli ultimi investimenti si è riusciti ad avere una copertura eh, vastissima di quello che è, è appunto eh, la, la popolazione studentesca. Dobbiamo anche dire che l'Italia ha sperimentato diciamo nostro malgrado, il più grande laboratorio di didattica digitale eh, a livello europeo per numero eh, di scuole, eh, docenti e studenti iscritti a piattaforme di e-learning, per cui eh, grazie a eh, questo oggi ogni scuola ha una propria piattaforma di e-learning, cosa che eh, prima eh, non accadeva di certo perché sicuramente le scuole hanno sempre svolto una didattica eh, digitale oltre l'85% eh, delle scuole eh, lo hanno fatto negli anni eh, precedenti eh, ma una didattica digitale eh, in presenza perché la didattica attraverso gli schermi è soltanto una tipologia di quella che noi chiamiamo didattica digitale per cui complessivamente riteniamo che eh, gli sforzi che eh, sono stati fatti negli anni precedenti e negli ultimi anni hanno portato il nostro paese a dare una eh, risposta eh, tempestiva eh, alla eh, necessità comunque di assicurare di erogare con tutti i limiti che comporta eh, anche una didattica non in presenza, di poter continuare a erogare eh, la, eh, il servizio scolastico. Eh, sicuramente sono ancora tanti i punti di criticità, abbiamo fatto un passo avanti nell'infrastrutturazione digitale, tra l'altro ehm, il, il periodo eh, della pandemia ha anche consentito l'accelerazione degli investimenti sul piano scuola, eh, che eh, ha consentito eh, di investire 400 milioni di euro eh, per eh, connettere eh, tutte le scuole in banda ultralarga e quindi nei prossimi mesi ci auguriamo di eh, poter eh, con il rientro in presenza al 100% eh, di tutti gli studenti di poter avere anche delle scuole maggiormente attrezzate per quanto riguarda la connettività eh, le criticità che permangono sono sicuramente legate alle eh, competenze digitali eh, dei docenti competenze come eh, lei ricordava prima che eh, devono in qualche modo incontrarsi con le nuove metodologie didattiche perché eh, non è possibile eh, svolgere una didattica digitale mantenendo ehm, le, eh, i precedenti metodi quindi aprirsi molto di più ai metodi collaborativi cambiare anche le metodologie e le tecniche di valutazione su questo eh, punteremo eh, soprattutto anche con i fondi eh, che perverranno eh, all'interno del piano eh, nazionale eh, di eh, resilienza proprio eh, per eh, poter eh, attrezzare meglio i docenti anche se eh, due docenti su tre proprio durante questo periodo si sono formati sulla didattica a distanza, ma bisogna proseguire questi investimenti così come bisogna proseguire gli investimenti per l'infrastrutturazione digitale, eh, un po' per l'obsolescenza, un po' per eh, le nuove anche eh, strumentazioni legate ad esempio alla... Eh, alla realtà virtuale, eh, alla possibilità di diffondere l'utilizzo della robotica ed educativa eh, in tutti i cicli di scuole. Bene, complessivamente eh, questa esperienza ha consentito a tantissimi docenti e studenti di ehm, poter utilizzare con più dimistichezza eh, gli strumenti digitali e i fili didattici eh, ma eh, al tempo stesso a stimolare, eh, guardando eh, al rientro complessivo eh, di tutti gli studenti, a stimolare eh, l'utilizzo del digitale nella didattica in presenza, eh, cosa che è già stata fatta in questi anni ma che dovrà essere sempre più sviluppata affinché il digitale non sia percepito soltanto come un'attività da svolgere all'interno di un qualche laboratorio, ma che in ogni classe possano esserci gli strumenti eh, utili a docenti e a studenti eh, per poter svolgere eh, tutte le attività all'interno delle singole discipline utilizzando appunto le risorse digitali. Grazie mille, grazie per l'intervento esaustivo che ci ha permesso di capire e di fare effettivamente il punto su quella che è poi l'utilizzo del digitale più a livello generale e non solo diciamo, per fronteggiare questa esigenza più strettamente legata al distanziamento sociale e quindi al bisogno di erogare questi servizi eh, educativi attraverso lo schermo, perché effettivamente anche attraverso la, la, la classe, la lavagna, eccetera, è possibile comunque avvalersi e sarà sempre più possibile avvalersi, pensiamo anche agli sviluppi del 5G. In termini di realtà aumentata, eccetera, di strumenti nuovi che permetteranno anche di, ai nostri studenti, a noi anche di eh, compiere delle esperienze anche educative assolutamente di, di qualità. E, mi dicono eh, che è stato lanciato il sondaggio e quindi chiederei eh, ai partecipanti di cominciare eh, a rispondere. Il sondaggio in, in particolare eh, vuole Diciamo scandagliare le, le, la vostra idea su questa domanda. La DAD, seppur introdotta per far fronte alla necessità di contrastare i contagi, sta mostrando le nuove opportunità che la tecnologia offre alla didattica. Si ritiene che tale nuovo modello formativo potrà affermarsi come strumento d'ausilio alle modalità tradizionali di insegnamento? Vi, vi invito a rispondere così da capire anche diciamo, il, il vostro punto di vista. E adesso io proseguirei e col dottor Allegra. CNR. In particolare, mh, in generale diciamo uno dei rischi che la DAD porta, ma in generale eh, la didattica attraverso appunto l'utilizzo di strumenti digitali porta, è il rischio di una mancanza di un modello pedagogico sottostante che sia proprio pensato e progettato aborigine per essere fruito in modalità online. Quindi vorrei eh, che lei ci riferisse circa il grado di maturità raggiunto dal nostro sistema a livello generale in termini di integrazione di strumenti e metodi basati sull'uso delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione. La ringrazio. Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti. Eh, sì, effettivamente questo è il problema centrale per attivare una didattica a distanza efficace. Questo riguarda Naturalmente qualsiasi tecnologia, quindi anche se pensiamo all'utilizzo di tecnologie in classe come accennava prima il dottor Bollini, dobbiamo pensare alla metodologia più efficace per utilizzare quella tecnologia. Quindi il metodo è al centro del, del, dell'efficacia, quindi è quello che rende il risultato effettivamente eh, valido. Sentiamo uno sguardo veloce a quello che è successo durante eh, queste due fasi della pandemia. Naturalmente l'indagine del Censis a cui lei faceva riferimento è, come diceva lei, del eh, aprile di quest'anno e quindi è relativa al, eh, alla prima fase sì. della pandemia, che, naturalmente, è anche possiamo dire per fortuna è decisamente diversa da quella che stiamo attraversando attualmente. Ehm, prendo anche spunto da quello che è il titolo della sessione, che mi piace molto, Gli effetti digitali, digitali del coronavirus. E il titolo mi piace perché unisce qualcosa di strettamente fisico, come appunto il coronavirus, al concetto di digitale. Ed è esattamente quello che è successo nella scuola a marzo, dove improvvisamente la scuola si è trovata catapultata da un contesto fisico come appunto quello della classe, della scuola, eh, a quello digitale, della didattica a distanza. Eh, era preparato il mondo della scuola? Naturalmente no, come non eravamo preparati tutti noi a cambiare modo di vivere, modo di lavorare, eccetera. Però il mondo della scuola, a partire dal Ministero, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti, e non ultimo le famiglie che hanno supportato il, il mondo eh, del, del, dell'istruzione nel eh, attivare questa nuova modalità, eh, di, eh, di didattica ha reagito in tempi rapidissimi diverse indagini, anche una che abbiamo fatto in istituto, evidenziano come eh, in poche settimane eh, gran parte del, delle scuole avevano attivato eh, la didattica a distanza naturalmente in quella prima fase era una didattica a distanza di emergenza come eh, ormai viene definita anche eh, in letteratura eh, infatti sono stati fatti quel per quel periodo molti studi a livello internazionale in quanto improvvisamente diciamo, si è attivato un enorme laboratorio eh, di didattica a distanza. Anche i dati dell'UNESCO ci evidenziano che diciamo, oltre un miliardo di studenti si è trovato a fare eh, lezione da casa. E, quindi si è passati fondamentalmente da un periodo in cui l'utilizzo delle tecnologie per la didattica, eh, quindi più in generale non soltanto didattica a distanza, era limitato a contesti di quindi, sperimentazione e ricerca o a progetti di innovazione didattica eh, finanziati per esempio dallo stesso ministero o dal, dall'Unione Europea. Quindi da, da questo utilizzo si è passato invece a eh, mettere in pratica, attivare, delle, eh, utilizzare tecnologie per tutte le attività. Eh, no, non è andato tutto bene, questo è naturale, è impossibile perché e si è agito di, di premura quindi per cercare di riattivare il tutto in tempi rapidissimi e comunque mancavano dei tasselli per eh, supportare l'introduzione della, della didattica a distanza e renderla realmente efficace naturalmente c'erano delle carenze di infrastrutture che nel frattempo ripeto, sono state anche in buona parte colmate e, e anche di metodo quindi i docenti non erano Preparati a eh, fare didattica a distanza. Per cui la modalità che è più naturale che è stata utilizzata nella prima fase è quella di un'erogazione, quindi trasferire il modello eh, in presenza a quello a distanza, anzi si possiamo anche aggiungere eh, con qualcosa in meno rispetto al modello in presenza perché la tecnologia in quel caso eh, limitava di più del, delle attività in presenza. Naturalmente quella non è la didattica a distanza che si studia appunto in, in ambito, diciamo, di scientifico e di ricerca. La didattica a distanza non è, qualcosa, non è un tema di ricerca nuovo, è qualcosa che c'è da oltre 30 anni, anzi ricordo che uno dei primi progetti quando sono entrato al CNR, l'Istituto per le Tecnologie Didattiche, uno dei primi progetti su cui ho lavorato era proprio sulla didattica a distanza. Naturalmente, parliamo di 30 anni fa, le tecnologie erano completamente diverse, oggi abbiamo veramente... Eh, tantissime tecnologie in più, abbiamo la possibilità di, di scegliere le tecnologie in base al, eh, all'attività didattica e anche alle discipline che vogliamo, eh, su cui vogliamo fare appunto eh, lezione. Eh, quindi nonostante comunque il, la didattica a distanza non fosse, non sia una, non sia una novità, ehm, di fatto il eh, Ehm, non, si era, non è riuscito diciamo, a penetrare nel sistema educativo era, no, il, il, il suo utilizzo era stato abbastanza ehm, occasionale eh, il primo effetto quindi, il primo effetto digitale del covid è stato proprio questo la tecnologia è entrata prepotentemente in classe e naturalmente eh, rimarrà anche eh, al termine della pandemia e come diceva il dottor Bollini rimarrà non soltanto per fare didattica a distanza ma per fare eh, didattica, nuova didattica innovativa in cui appunto si possono creare anche dei percorsi misti tra eh, didattica eh, digitale, didattica in presenza eh, o anche quella che eh, più recentemente viene chiamata quindi ehm, la classe ibrida in cui si mescolano appunto momenti di didattica eh, a distanza con quelli in presenza anche in base a diverse, a diverse necessità si faceva prima accenno al problema che alcuni studenti han, si sono trovati ulteriormente svantaggiati con queste modalità è verissimo quindi abbiamo avuto un abbandono eh, maggiore eh, degli studenti più fragili, gli studenti in difficoltà eh, al contrario però possiamo progettando e programmando bene le attività includere di più questi studenti naturalmente questo è un progetto eh, complessivo che riguarda la scuola ma che riguarda anche più in senso eh, ampio eh, la politica eh, altro aspetto che a fine dell'anno scorso si è cominciato a, ehm, ad analizzare. È stato l'aspetto della valutazione di queste attività e a progettare la didattica per questo anno scolastico. Per questo motivo adesso i risultati sono completamente diversi. È vero che non ci sono del, ancora delle indagini che analizzino in dettaglio eh, la didattica di questa seconda fase del, della pandemia. Ehm, però basta parlare con, con i docenti, con i dirigenti scolastici per, percepire che adesso va molto meglio e che la didattica è molto più eh, organizzata per questo anche perché i docenti sono eh, più consapevoli, sono più preparati Un, eh, è stato fatto eh, uno sforzo enorme anche dal punto di vista della formazione dei docenti, sentivo proprio ieri che insomma, in questo periodo oltre 570 docenti eh, hanno seguito percorsi di formazione sulle metodologie e le tecnologie per per la didattica quindi eh, tantissimo cosa che finora un risultato di questo tipo non si è raggiunto è chiaro che eh, i docenti sono 800.000 quindi bisogna raggiungerli tutti ed è chiaro anche che la formazione dei docenti su questi temi deve essere continua proprio perché le tecnologie hanno un'evoluzione un rapidissima eh, appunto cominciamo a parlare di realtà, di realtà aumentata che è sicuramente dal punto di vista eh, dell'apprendimento ha delle notevoli potenzialità, però è qualcosa che eh, ancora oggi è particolarmente diciamo, eh, sofisticato e per introdurla nei percorsi della didattica ci vuole, eh, ci vuole notevole competenza. Ehm, però, questo sicuramente è stato eh, un secondo effetto ecco, del del coronavirus sulla didattica, cioè quello delle competenze dei docenti sulla, sulla didattica digitale ed è anche questo un effetto permanente che, che rimarrà anche nei prossimi anni. La ringrazio e prima di andare avanti volevo rapidamente leggervi le evidenze emerse dal sondaggio così anche da darvi un po' diciamo, il senso di quella che è la percezione da parte di chi ci sta ascoltando. E ci stavamo chiedendo se il nuovo modello formativo potrà affermarsi come strumento d'ausilio alle modalità tradizionali di insegnamento. Ebbene La risposta è stata sì, penso sia auspicabile per il 40,38%. Sì, penso sia inevitabile per il 21,15%. No, il sistema paese ancora non è pronto, quindi 11,54%, e no, si tratta di un modello incapace di offrire soluzioni efficaci, 26,92%. Ora, commentando questi dati, diciamo, emergono le, le criticità. Mi veniva prima di passare la parola, diciamo, agli esponenti più lato Unione Europea, ai rappresentanti, diciamo, istituzioni europee, condividere con voi un paio di temi. In particolare il ruolo delle famiglie. Cioè, abbiamo detto che è in corso una campagna formativa e informativa per i docenti per fare in modo diciamo, che la didattica a distanza non sia uno strumento svilito, ma sia uno strumento che dia maggiori potenzialità in questa fase dove poi di fatto è obbligatorio, ma comunque che offra degli strumenti di ausilio ulteriori anche nel futuro. In tutto questo c'è anche il ruolo diciamo, delle famiglie e degli alunni, perché abbiamo, eh, soprattutto in questi mesi, in classi intere che, gioco forza, devono stare a casa, isolamento, eccetera. Ci sono bambini che non sanno usarlo, lo strumento digitale, pur sapendo usare lo smartphone. Famiglie che non sono in grado di sostenerli, perché c'è lo smart working, perché non hanno, magari, neanche loro le adeguate skills. Quindi, volevo capire da voi mh, quale sarà, diciamo, il punto, la sintesi di questa, di questa situazione, quale sarà lo strumento da utilizzare per accrescere anche la formazione delle, delle famiglie a livello nazionale. E poi mi ricollegherò subito dopo al contesto europeo perché è una domanda diciamo collegata alle skills. Se volete rapidamente dare un check su questo, poi vado avanti. Ma eh, Certamente eh, abbiamo citato studenti e docenti, ma dobbiamo anche riconoscere eh, il grande lavoro che è stato fatto dalle famiglie, anche in qualche modo il governo ha cercato di eh, favorire eh, sia attraverso il lavoro agile sia attraverso i congedi la possibilità per i genitori di occuparsi del bambino, ripeto, è stata un'esperienza che ha visto la didattica a distanza assorbire al 100% tutte le attività di didattica e naturalmente il ruolo di affiancamento che di solito viene svolto a scuola dal docente è stato supplito dal genitore, e quindi da qui può sicuramente nascere eh, anche un nuovo patto educativo eh, proprio eh, per fare in modo che eh, eh, questa esperienza di didattica eh, digitale attraverso l'utilizzo delle piattaforme di, di learning possa eh, diventare strutturale anche nel cambiamento dei cosiddetti compiti a casa, cioè possa effettivamente come veniva ricordato prima eh, favorire una didattica eh, rovesciata in cui eh, la, la parte diciamo di eh, che viene svolta in classe possa essere integrata anche con quella che viene svolta a casa, quindi siamo di fronte a delle sfide che avremo nei, nei prossimi mesi davanti e, e quindi ci dobbiamo attrezzare anche grazie allo sforzo eh, economico che ci sarà con il Next Generation EU, eh, proprio pensando eh, alle eh, nuove generazioni e eh, eh, indubbio che eh, il ruolo eh, del genitore e della famiglia sia un ruolo sempre più eh, proattivo di coinvolgimento nella relazione didattica in continuità con quella della scuola e tutto questo forse si può realizzare meglio anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali. Sappiamo quanto ad esempio il registro elettronico eh, è stato d'aiuto in questa fase e quanto possano essere potenziati gli strumenti di comunicazione con le famiglie proprio a partire dal digitale. Eh, I colloqui con i genitori, i tradizionali colloqui dei genitori eh, nelle scuole superiori quest'anno sono stati svolti interamente online e anche eh, in maniera molto eh, più ravvicinata, così come le barriere fra eh, studenti e eh, docenti eh, si sono fortemente allentate perché si è creato un dialogo continuo attraverso gli strumenti di comunicazione, quindi questo può rappresentare un'opportunità. Eh, è chiaro però dai risultati del sondaggio, e con questo chiudo, che eh, molti ragazzi sono anche stufi di una didattica digitale che viene veicolata solo attraverso gli schermi e costringendoli ad essere eh, chiusi eh, in casa e anche isolati da tutto il contesto, quindi quei dati del sondaggio forse risentono anche di tutto questo e, e, e sarà ovviamente una nostra operazione culturale di comunicazione eh, fare in modo che eh, i ragazzi possano tornare a vivere la didattica digitale a 360 gradi e non soltanto così come l'hanno vissuta eh, in maniera forzata in questi mesi. Certo, questo è l'auspicio di tutti, che ritrovata la socialità, il contatto umano, si stabilizzi però questo effetto positivo prodotto nostro malgrado dal Covid in termini di avvicinamento degli italiani che notoriamente sono refrattari ai servizi digitali. Quindi speriamo che si stabilizzi come una buona pratica e che continui nel tempo e anzi cresca. Passerei adesso eh, al contesto europeo e eh, con la dottoressa Bernini. Fabrizia, allora la Commissione europea sappiamo è da diversi anni molto attiva per favorire l'acquisizione di skills e incentivare anche le skill. Posto che a livello nazionale il tema delle skills, l'abbiamo già detto, rappresenta una delle principali criticità da superare per l'affermazione del digitale e della didattica in particolare a distanza, e digitale in particolare. Le chiederei di fornirci un quadro sintetico di quella che è un po' la prospettiva europea e il tipo di impulso che sta provenendo appunto dall'Unione. Grazie mille. Buongiorno a tutti, eh, grazie per l'invito e questa opportunità di, di presentare il punto di vista europeo. Dunque, come sapete, l'istruzione è una competenza nazionale, quindi gli stati, sono, gli stati membri sono in prima linea e l'Europa è eh, a supporto. Ma detto questo, non vuol dire che l'istruzione non sia una delle preoccupazioni maggiori eh, del nostro, eh, de, di questa Commissione e la nostra Presidente eh, ha detto in modo molto chiaro nessuno deve essere lasciato indietro quindi l'istruzione e le competenze digitali devono essere viste non soltanto come nell'ottica degli studenti ma come abbiamo sentito anche dai relatori precedenti nell'ottica delle famiglie perché una competenza digitale di base è necessaria per poter avere una cittadinanza piena e appunto questo sforzo lo faremo, lo stiamo facendo insieme, lo monitoriamo insieme tramite il Digital Economy Society Index, che è un rapporto annuale su base eh, degli indici ehm, eh, dei, eh, del, eh, degli istituti, di, ehm, eh, degli istituti eh, nazionali di statistica, e nei quali in effetti le criticità in, italiane sono messe in evidenza. Comunque, sono già state dette, è inutile ripetere. Guardando avanti e guardando quello che si può fare. Eh, dunque eh, a ottobre la eh, Commissione ha lanciato un piano d'azione per l'istruzione digitale perché ottobre dopo l'inizio eh, della crisi già con un minimo di eh, riflessione su quello che erano gli impatti sugli eh, studenti, sui cittadini, sulle famiglie eh, con una serie di azioni ben specifiche che ehm, evidentemente come prima cosa parlano di connettività delle scuole, quindi la capacità di essere connessi, e questo è particolarmente importante, eh, la, ehm, gli incentivi per l'uso delle diverse tecnologie, che ripeto, non è semplicemente l'accesso al tablet, che da solo non risolve il problema, eh, e poi l'apprendimento dell'informatica che deve eh, toccare a tutti, a tutti i livelli, cittadini, istruzione primaria, eh, liceo, eh, università, competenze digitali avanzate eh, sulle tecnologie. Quindi questo, eh, diciamo, il quadro è stato messo, so, eh, è stato chiaramente identificato, quello che adesso bisogna vedere sono gli strumenti come riuscire ad attuarlo, adesso. Eh, abbiamo dinanzi a noi, tutti gli stati membri hanno da, dinanzi a loro la possibilità di utilizzare il fondo per la resilienza che eh, come sapete l'Italia sta lavorando alla preparazione di un piano nazionale così come gli altri stati membri e abbiamo, ci auspichiamo che i negoziati per l'adozione dei fondi di questo fondo possono essere conclusi quanto prima abbiamo un, un summit 10 11 di eh, dicembre eh, e evidentemente ci auguriamo tutti che possa essere risolutivo. Allora che cosa prevede questo, eh, questo fondo? Ma intanto prevede una capacità di fuoco eh, che è particolarmente importante, sono 672.5 miliardi eh, che se sommato al bilancio dell'Unione sono 1824 miliardi di euro nel periodo di sei anni. Allora, questo cosa significa per l'Italia? Significa che ha un, a sua, avrà a sua disposizione una delle fette maggiori del fondo di resilienza, appunto perché è stata colpita in modo così duro dalla pandemia, ma significa anche per il digitale che 20% di, questo, di questa somma dovrà essere obbligatoriamente dedicata e utilizzata per il digitale non solo, ma eh, questa somma dovrà anche essere eh, questo piano dovrà anche contenere delle misure che rispondono alle criticità che sono state identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese, che come forse sapete è un esercizio che la Commissione fa ogni anno insieme al Consiglio, dove per ogni Stato membro si identificano i punti, eh, i punti di debolezza e i punti di forza delle proprie economie. Ecco, questi soldi dovranno anche essere utilizzati per far fronte, per rispondere a queste criticità. E una delle criticità che è identificata per l'Italia appunto, sono appunto le competenze digitali. Quindi siamo molto fiduciosi che si possa andare avanti in questo senso. Abbiamo visto già la presentazione di un piano di competenze digitali a luglio. Eh, oggi stesso c'è stato ehm, il lancio, ero presente sempre per, per remoto purtroppo con la Ministra Pisano, per la coalizione delle competenze digitali e di lavoro, che mette insieme diversi elementi eh, diciamo della catena, perché il problema delle competenze digitali è che toccano la scuola, il lavoro, eh, i cittadini, i ricercatori, eh, toccano tutta una serie, di, e soprattutto la forza lavoro, Tutta una serie di interlocutori che appartengono naturalmente, tradizionalmente, sia in Europa che negli Stati membri, a diversi ministeri e a diversi enti. Quindi la cosa principale è riuscire a creare delle sinergie per creare una catena virtuosa che va dalla scuola primaria al liceo, all'università all e al cittadino, in modo da eh, dare la possibilità che queste tecnologie siano utilizzate per avanzare il paese, avanzare i cittadini e non, e non creare una divisione eh, digitale, eh, del sapere digitale che sarebbe inaccettabile eh, in, nel, nostro, nel nostro contesto. Quindi eh, a voi, se volete posso rispondere a una domanda o qualsiasi domanda che riteniate utile. Grazie. Grazie mille, adesso finirei col giro e poi assolutamente sì, se ci saranno domande eh, molto volentieri le, le sottoporrò. Chiuderei con l'onorevole Smeriglio, partendo dalla sua eh, profonda conoscenza che ha insomma, del contesto sociale e territoriale italiano, e alla luce di quella che è la prospettiva europea in materia, eh, che già c'è diciamo, stata in parte descritta, vorrei avere il suo punto di vista su quelli che sono gli strumenti di integrazione della DAD eh, all'interno di quell'esigenza che è evidentemente ineludibile di assicurare la didattica in presenza e tutti i benefici che essa offre, e quindi l'opportunità che quest'ultima garantisce in termini di socialità, confronto, scambio di esperienze. Grazie mille. Sì, grazie a voi, a lei, grazie per l'invito e dell'opportunità. Penso che noi non dobbiamo mai dimenticare che il contesto che stiamo vivendo non l'abbiamo scelto, è un'emergenza che ha colto quasi tutti preparati quasi tutti su tutto su quasi tutto quasi tutti su quasi tutto quindi dal trade alla formazione ai rapporti internazionali eh, quindi un evento mondiale un evento mondiale che nel caso di specie ha coinvolto 194 paesi, 1 miliardo e 600 milioni di studenti, il 91% della popolazione studentesca è stata comunque eh, ha impattato con questa situazione eh, e abbiamo registrato i ritardi, le difficoltà, le fragilità eh, su cui magari si stava lavorando da prima, ma è evidente che dentro il lockdown in particolare e dentro ancora questa fase purtroppo abbiamo assistito a un balzo, a una sorta di digitalizzazione forzata dentro un'emergenza e non dentro un processo programmato, scelto, voluto. È importante perché, eh, ricordare questo aspetto perché da qui capiamo le difficoltà di uno studente su cinque a fare i conti con le competenze digitali, capiamo le difficoltà ammesse dal corpo docenti, dal cor corpo docente eh, circa eh, circa la metà insomma poco anche più della metà si è espresso in termini di, di non eh, adeguatezza alla gestione delle tecnologie eh, digitali eh, su questo ovviamente c'è un lavoro degli stati membri ognuno per sé che è pure un problema ovviamente, e c'è un piano d'azione, ieri è stato presentato il piano d'azione per l'educazione digitale della Commissione presso la Commissione Cultura del Parlamento, in cui sono stati diciamo, esposti gli obiettivi, tutti condivisibili, eh, i problemi, le eventuali risorse su cui lavorare, l'obiettivo massimo al 2025 del 70% delle persone tra i 16 e 74 anni perché questo tema riguarda la scuola, ma riguarda l'intera eh, dimensione della nostra società, eh, che appunto hanno un problema di eh, sviluppare le competenze digitali di base. Si è parlato del bench learning, cioè banalmente prendere atto anche che qualcuno ha fatto meglio di qualcun altro, e quindi copiare per bene, prendere atto di buone pratiche che si sono sviluppate, dei problemi legati alla, alla disabilità, insomma eh, il tema delle competenze digitali ha a che fare col sistema scolastico come ha a che fare con l'intera nostra eh, società che, che ha impattato con questo problema e quindi i problemi di connettività, di attrezzature, di di anche dei processi formativi stessi, della banda larga, sempre diciamo anche questa eh, relativa alla, alle competenze degli stati nazionali, e eh, a come riorganizziamo un po' il tutto. Ecco, io mi permetterei, detto questo, di magari spostare un pochino l'attenzione rispetto a una dimensione e, e un dibattito che si è sviluppato dentro, dentro l'emergenza. Eh, intanto va, ehm, va connesso con, con la discussione sulla piattaforma pubblica europea e cioè c'è cioè un tema generale, noi abbiamo visto le grandi corporation soprattutto quelle dell'intrattenimento hanno fatto soldi a palate durante questa fase in inevitabile ma noi abbiamo bisogno anche di infrastrutture pubbliche infrastrutture pubbliche che hanno a che fare anche con l'intrattenimento ma hanno a che fare con la formazione, con la privacy, eh, con la lotta alle fake, con la telemedicina, cioè una uh, grande discussione, un grande progetto che sta partendo eh, presso le istituzioni europee esattamente su come garantire la dimensione pubblica. Eh, di una piattaforma che possa supportare anche la didattica anche la didattica due, interrogarci un po' di più sui setting di apprendimento questo è un tema decisivo che riguarda sia gli aspetti materiali che quelli immateriali senza, senza indugiare con lo stigma eh, verso i ragazzi e le ragazze perché in ogni caso, siccome di emergenza parlavamo, fare formazione in cucina, al bagno, sdraiati sul letto, non è normale, è una emergenza dalla quale dobbiamo apprendere noi, ragionare, riflettere e, e, e indugiare eh, non sulle responsabilità delle istituzioni pubbliche, ma sui comportamenti dei singoli è Una parte della verità che dobbiamo ricostruire, noi ci dobbiamo occupare non di avere un atteggiamento in qualche modo moralistico, ma risolvere i problemi, le infrastrutture, i contesti in cui i ragazzi e le ragazze, perché la scuola dovrebbe essere pensata per i ragazzi e le ragazze, cioè l'utente ultimo per il cittadino informazione, no? la cittadina informazione. In questo contesto forse riscopriamo l'importanza della conoscenza come dimensione de, di bene comune come stiamo riscoprendo sulla sanità e eh? cioè sul valore d'uso e non solo sulla dimensione competitiva ma sul valore d'uso che ha rispetto all'empowerment della persona, la conoscenza, la formazione, i processi di formazione, di formazione formatoria e di formazione dei discenti. Su questo anche il recovery può aiutarci, non deve diventare diciamo, eh, il tocco del retta turco, ma insomma può aiutarci, perché ogni, non, non tutto sarà possibile farlo con il recovery, alcune cose sì, alcune cose le ha indicate la Presidente von der Leyen, quando ha lanciato non solo il ragionamento sulla digitalizzazione ma anche sul Bauhaus europeo e cioè siccome noi ripensiamo 35 milioni di stabili pubblici in Europa che significa ragionare anche su come avviene, come noi ripensiamo questa è una grande discussione anche come ripensiamo i, set, i setting di apprendimento come mettiamo al lavoro non solo gli ingegneri ma gli architetti, i sociologi, i psicologi, le neuroscienze come cogliamo dentro l'emergenza, come ci poniamo il tema della povertà educativa, della dispersione povertà educativa che spesso è legata anche alla povertà più generale ma anche no, come tanti studi sul nord-est italiano hanno dimostrato in cui ha una ricchezza diciamo di portafoglio coincideva una povertà, e una dispersione alla povertà eh, educativa. Ecco, come si decodifica il contenuto? Come si decodifica il contenuto? Perché è vero che in tante famiglie non, non esistono eh, i supporti digitali per, ma in tante famiglie delle aree interne, delle nostre periferie, nelle case non c'è manco un libro, non è che non c'è il supporto digitale. E, e, e Quindi noi dobbiamo porci un, un tema più grande di come si avvia in qualche modo la decodifica eh, dei contenuti. Su questo la dimensione casalinga va bene nell'emergenza, ma non va bene. Non va bene perché produce alienazione, produce gender gap, produce violenza a volte, produce un carico familiare spesso sulle donne, produce isolamento, quindi quando parliamo anche della necessità dopo l'emergenza delle forme di, eh, di apprendimento digitale, ragioniamo su degli hub nelle aree interne, nelle aree più periferiche, come rimmaginiamo la mobilità delle persone o la vivibilità dei nostri quartieri, soprattutto quelli con meno servizi, intorno alla dimensione dell'apprendimento. Io penso che come noi riprogettiamo gli spazi in cui viviamo e in cui eh, apprendiamo, io penso che è questa eh, la grande sfida di, di questa fase, non solo dell'emergenza ma della riprogrammazione e della modificazione del nostro modello di, di società e, e di sviluppo, senza rinunciare alle relazioni. Ecco, ho finito. La formazione ha a che fare con le relazioni, con l'errore, con le esperienze, con lo scambio, con la cooperazione, la ricerca, alcune materie, possono, discipline possono essere gestite benissimo a distanza, altre per nulla, ma comunque dentro la relazione. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di stare sull'innovazione, utilizzare al meglio gli strumenti che la scienza ci eh, propone, ma avendo un progetto sulla persona, informazione, questo è il mio cruccio in, in questo momento, eh, sapendo che in un mondo normale si deve andare a scuola, si deve tornare a teatro, si deve tornare al cinema, allo stadio, eh, insomma, ecco, non... Ehm, rischiamo, secondo me, a volte di starare la nostra discussione perché viviamo in un momento di emergenza, ma dovremmo avere quella capacità in cui appunto da un lato un occhio guarda all'emergenza e l'affronta e prova a risolverla e l'altro invece si deve permettere una scommessa sul futuro e su come noi ripensiamo i modelli eh, educativi e di apprendimento. La ringrazio, la ringrazio per la ricchezza di spunti che ci ha dato che ci permettono di intanto ripensare proprio il modello educativo ma proprio come concetto di istruzione per declinarlo poi per le sfide del futuro. E mi permette anche di riallacciarmi a delle domande che sono state formulate proprio da quelli che sono i destinatari ultimi di tutta questa nostra discussione, ossia gli studenti. Quindi io vi sintetizzo le domande che ci sono state formulate e che in parte Ripropongono gli, gli stessi temi eh, dell'onorevole Smeriglio, così da darvi la possibilità a chi vuole eh, di rispondere prima di arrivare alla conclusione dei lavori del panel. Allora, ci sono delle domande che provengono dal Liceo Giulio Cesare. E in particolare gli studenti, immagino, non so chi l'abbia formata, comunque immagino proprio di sì da, dal tenore, eh, ci fanno eh, osservare due aspetti in particolare. Allora, il primo è quello che in media una didattica a distanza ci impegna gli studenti eh, sei ore davanti allo schermo a queste sei ore si aggiungono ulteriori ore evidentemente per lo svolgimento dei compiti, per le relazioni magari col professore quando serve un chiarimento, un collegamento. E tutto questo eh, potrebbe portare anche eh, dei danni eh, della digitalizzazione sulla salute di chi fruisce in maniera così massiva di uno schermo, che sia un tablet, che sia un computer. Secondo profilo che di cui parlava anche l'onorevole Smeriglia riguarda gli aspetti più diciamo psicologici di tutto questo. Cioè si parla di una forzatura, di una chiusura eh, insuperabile che ci colpisce, lì colpisce, di mattina, di pomeriggio e che spesso si protrae per, per i compiti durante tutta la giornata. E quindi questo sta provocando uno scollamento dal punto di vista eh, della socializzazione grave. E con i propri coetanei, con i propri insegnanti, quindi si sta perdendo un po' di quella dimensione ehm, sociale che poi è forse quello che rimane di più oltre all'aspetto più, diciamo, di contenuti e di nozioni. Quindi volevo sapere un po' il vostro punto di vista su questi rilievi e anche un pochino su quelle che sono le, le criticità e le sfide per il futuro di cui ci parlava anche l'onorevole Smeriglio. Non so se vuole cominciare eh, il Ministero oppure il dottor Allegra CNR, diteci voi come, come preferite noi accogliamo molto brevemente accogliamo eh, sicuramente eh, questo, eh, questa sollecitazione degli studenti, sapete bene che il ministero dell'istruzione non si è mai fermato in questi mesi, abbiamo veramente letteralmente lavorato eh, notte e giorno non ci sono state ferie proprio per riaprire le scuole, e i ragazzi hanno ragione a chiedere la riapertura delle scuole. Noi come Ministero, ma anche la nostra Ministra, si sta battendo tantissimo su questo e quindi non possiamo che essere d'accordo con quello che eh, hanno chiesto eh, gli studenti. Eh, è necessario tornare in classe, soprattutto gli studenti, del secondo ciclo, gli studenti della seconda e terza media hanno tutto il diritto a tornare in classe. Eh, abbiamo attrezzato le scuole con tantissime risorse anche per l'edilizia scolastica, abbiamo assicurato le misure di distanziamento, auspichiamo che al più presto si risolvano anche le questioni relative al trasporto e anche al tracciamento da parte delle ASL. Eh, però noi sosteniamo la battaglia dei nostri studenti. La ringrazio, prego. Assolutamente d'accordo. Eh, non bisogna fare l'errore di vedere la didattica a distanza come qualcosa che va in contrapposizione con la didattica in presenza. Cioè, si deve tornare a scuola, è il contesto giusto per poter crescere, sviluppare cittadinanza, eh, far crescere relazioni, condivisioni, confronti con i pari o con gli insegnanti. Quindi non c'è dubbio che dobbiamo tornare a scuola. Allo stesso tempo la didattica digitale integrata, quindi non tanto la didattica a distanza, è uno strumento in più che ci troveremo anche in futuro per alcune situazioni particolari che, per le quali può essere assolutamente importante utilizzarla, ad esempio come abbiamo fatto anche delle sperimentazioni negli ultimi anni, eh, il supporto ai ragazzi che non possono recarsi a scuola per motivi di salute, quindi eh, la scuola in ospedale o la scuola domiciliare, quindi l'integrazione, le attività di questi ragazzi che per motivi eh, vari, ma principalmente di salute, non possono recarsi a scuola, ecco, in questa maniera, con questa infrastruttura anche molto eh, potente che si è creata in questi mesi e con le competenze che i docenti hanno acquisito, potrà essere molto più semplice dare anche a loro l'opportunità di continuare a partecipare all'attività in classe attraverso le tecnologie. In più, che consideriamo non soltanto la didattica a distanza, ma la didattica digitale, quindi l'utilizzo delle tecnologie per l'apprendimento, questo consentirà in classe, quindi anche negli spazi della scuola, di poter fare delle attività molto motivanti e che consentono ai ragazzi anche di acquisire delle competenze e delle abilità che sono importanti per la loro vita da cittadini nel, eh, nel futuro. Quali potrebbero essere, secondo lei, al di là dello strumento della didattica a distanza, che al momento sembra diciamo, separare, perché separa di fatto, perché siamo costretti a stare separati, però domani potrà includere quelli che magari oggi non potrebbero in presenza invece partecipare, quindi fra un po' potrebbe avere diciamo, l'effetto contrario. Però a livello generale, eh, quando si parla di integrazione di tecnologie digitali all'interno di una didattica tradizionale, nel breve medio periodo, lei cosa ha in mente? Che tipo di strumenti, cioè la realtà aumentata arriverà in futuro quando faremo storia camminando tra le vie dei fori? Probabilmente ci arriveremo. Eh, per non è un, Però adesso non cosa è un, potremo non, fare in immediato? Non è un futuro così lontano, ma in realtà sono tantissimi gli strumenti che, possiamo, che sono già utilizzati e che possiamo anche utilizzare eh, quotidianamente nelle lezioni. Faccio un altro esempio di un'altra tecnologia che spesso viene o amata o odiata perché magari si, si reputa non adatta all'apprendimento, i giochi. Eh, I giochi digitali sono sicuramente degli strumenti che piacciono molto agli studenti, eh, che utilizzano quotidianamente anche per attività non, non ovviamente di apprendimento e che noi possiamo sfruttare per farli studiare in un modo che a loro piace di più. Devo dire anche che questi giochi, nelle attività sperimentali, quando vengono diciamo, conosciuti dagli, dai, dai docenti, vengono anche molto apprezzati, perché si rendono conto di come possono utilizzarli per rendere la, la didattica molto più... Eh, piacevole, diversa e per anche poter fare delle attività che altrimenti non potrebbero fare faccio un brevissimo esempio Se io, eh, noi abbiamo fatto un'attività un uno sviluppo sperimentale di un gioco per, sulla cultura di impresa quindi sulla entrepreneurship education e in particolare in un ambiente simulato che abbiamo realizzato noi adatto per i ragazzi in particolare della scuola superiore possono prendere delle decisioni nella gestione di un'azienda in particolare di un'azienda eh, turistica quindi di un villaggio e, e lì i ragazzi hanno a che fare con dei numeri, hanno dei grafici hanno degli andamenti dell'azienda devono poter investire su una cosa o su un'altra in base a degli obiettivi o degli imprevisti quindi sono abituati a fare delle attività di prendere decisioni su un contesto ovviamente simulato in cui non possono fare danno ma che si avvicina a quello della realtà ecco questo tipo di attività se non si fa con un ambiente di questo tipo non si può fare studiare come gestire un'azienda soltanto sui libri rimane più pesante che non farli giocare a, a, a gestire un'azienda. E questo sperimentandolo, diciamo, i risultati sono veramente eccezionali eh, ed è molto apprezzato naturalmente, inoltre che lo utilizzano anche dai docenti. Ecco, sfatare alcune eh, di queste cose sulle tecnologie. Le Tecnologie sono, possono essere utili in contesti specifici, su attività specifiche, eh, cambiando tecnologia a seconda del contesto. Altri esempi che si possono fare, che già insomma il ministero su questo ha stimolato tantissimo, quindi per esempio il, il coding nella scuola primaria, un'altra attività molto importante che va nella direzione appunto di guidare i ragazzi nello sviluppo del, del pensiero computazionale e attraverso anche delle attività non necessariamente legate al, al computer ma anche attraverso il gioco, che è tipico dei, dei bambini, quindi esempi ne potremmo fare veramente tanti. La è uno strumento molto potente, va utilizzato nel giusto contesto nel momento è, opportuno della didattica. Non è l'unico strumento per la didattica. È Chiaro, se noi pensiamo che nel futuro avremo una didattica interamente a distanza, speriamo proprio di no, insomma. Nessuno mira a quello, neanche il più fanatico delle tecnologie può pensare a questo. Senta, parlando di tecnologie applicabili, mi sembra insomma, uno degli aspetti poi di fatto più interessanti. Eh, si citava prima, anche eh, il dottor Bellini lo, lo citava, l'utilizzo della robotica. Sì. che tipo di applicazione potrà avere e in quali tipologie diciamo, di, di studi, di classi cioè già dalle, dalle classi delle elementari oppure si ipotizza sì, nelle classi più avanti Ma per esempio la robotica in, in molte esperienze viene anche utilizzata proprio per lo sviluppo del pensiero computazionale quindi eh, riuscire a eh, programmare un, un robot per fare delle azioni, raggiungere fare un, seguire un percorso, fare delle attività anche questo è qualcosa che porti i ragazzi a poter ehm, analizzare un problema, stabilire dei sottoproblemi per raggiungere una soluzione e poi quindi eh, far arrivare il robot o comunque quello che è il, lo strumento al, alla soluzione finale. Quindi anche lì sono, possono essere tantissimi eh, gli ambiti di, di applicazione. Molto interessante, volevo chiedere al dottor Bollini invece, si parlava prima di connettività, si parlava anche con, eh, a livello di Commissione Europea l'importanza che avranno i piani nazionali, visto che il 20% secondo le linee guida insomma, della, di settembre dovrà essere destinato al digitale, ci sono vari progetti faro, alcuni sono sulla connettività, ne abbiamo insomma, già parlato un pochino prima e chiaramente le skills saranno un altro dei temi. Dal punto di vista della connettività, sappiamo che è stato un po' rimodulato il piano banda ultralarga per arrivare a offrire maggiore connettività alle scuole. Sapevo che insomma, doveva partire più o meno a ottobre, le, dopo i bandi eccetera, volevo capire un momento a che punto siamo su questo. Sono già partite le fasi più operative o stiamo in fase di. diciamo stiamo allora, scaldando ehm, partiremo presto. Sì, ehm, ovviamente le fasi attuative vengono seguite da Infratel che ehm, diciamo, sta procedendo con la gara, credo che eh, la, la scadenza eh, per la presentazione delle offerte sia il 5 dicembre, quindi eh, ci auguriamo che per gennaio partano già i lavori. Eh, su questo dobbiamo dire che inizialmente erano stati previsti 200 milioni, sono stati raddoppiati a 400 milioni, quindi questo ci consentirà di eh, portare la fibra eh, su tutte le scuole del primo e del secondo ciclo eh, e sarà una fibra che garantirà per 5 anni, questo per eh, così eh, rispondere un po' anche alla sollecitazione dell'onorevole Smeriglio per cinque anni sarà garantita la connettività pubblica quindi tutte le scuole avranno una connettività fornita dalla parte pubblica oltre a questo stiamo proponendo una misura che sarà attiva anche grazie ai fondi che venivano eh, ricordati prima dalla dottoressa Bellini, eh, per eh, potenziare il cablaggio interno delle scuole, quindi fare in modo che eh, tutte le reti interne eh, possano eh, essere eh, in grado poi di poter eh, adeguarsi alla banda ultralarga e quindi... Eh, di poter avere eh, una um, velocità di connessione eh, il più possibile ampia eh, proprio grazie alla banda larga il, è, è chiaro che eh, il, il tema della connettività, il tema dell'accesso eh, alla rete è assolutamente centrale in questi ultimi anni sono stati fatti dei passi in avanti ma sicuramente il nostro paese per quanto riguarda Soprattutto la velocità di connessione deve moltiplicare gli sforzi e quindi noi ci auguriamo che nell'arco di un paio d'anni con l'attuazione del piano scuola eh, del, eh, del COVUL possa, eh, eh, mi, possiamo migliorare anche da questo punto di vista. Grazie mille. E volevo chiedervi come ultima, diciamo, ultimo stimolo, non so se poi in realtà è un tema così attuale in questo momento, però eh, volevo sentire la dottoressa Benini su questo, che dalla prospettiva europea, siccome la Commissione è molto attiva chiaramente per contrastare i fenomeni di disinformazione che eh, durante la pandemia, diciamo, hanno proliferato per i motivi insomma, che sappiamo, attraverso il massiccio utilizzo di Internet, piattaforme e quant'altro. Volevo capire, nell'esperienza della didattica a distanza, questo maggior utilizzo del canale digitale come strumento formativo-informativo, ha in qualche modo subito eh, un qualche impatto legato appunto al dilagare della disinformazione a livello generale eh, che ha caratterizzato i mesi scorsi? Nel senso, voi l'avete percepito anche nei, nei modelli proposti poi da, da, dagli studenti che apprendono, fanno ricerche su internet, oppure è un qualcosa che è rimasto comunque esterno perché ben gestito da, dall'istituzione dall scolastica, seppur a distanza? In realtà è una, una domanda alla quale non si riesce a dare una risposta a livello europeo ora, perché le esperienze si effettuano eh, e i casi si presentano a livello nazionale e quindi è in ciascun paese che eh, le diverse esperienze si, eh, si delineano e le varie criticità vengono prima identificate dopodiché si passa a livello, a livello europeo per quanto riguarda la vista d'insieme diciamo, noi siamo sempre, se vogliamo, un anno in ritardo perché i, i dati si raccolgono a livello nazionale e poi vengono da noi Comunque per quello che è la lotta della disinformazione è assolutamente critica, assolutamente essenziale eh, il rinforzamento delle, delle competenze digitali perché competenze digitali non è soltanto saper utilizzare un computer è anche capire la traccia digitale che, lanciamo, che lasciamo quando navighiamo e anche capire eh, quali sono le varie sollecitazioni e come rispondere. Questo è veramente molto importante è una parte la capacità della di discernimento in qualche oh, modo non di quella che è la capacità cap di discernimento di chi fruisce esatto. di un, di un mezzo digitale nel contesto nazionale esatto. avete avuto già qualche evidenza eh, qualche percezione in questo senso oppure è ancora presto per eh, tirare le somme su questo aspetto quindi bisognerà attendere diciamo, i prossimi mesi non so se il dottor Allegra o il dottor Bollini ha qualche suggestione su questo, su questo tema specifico? Mm, questo sì, sulle competenze digitali, è, è chiaro che è la nostra scommessa per il futuro. Sappiamo che le scuole devono attrezzarsi con un curriculum digitale. E questo curriculum digitale deve essere tarato trasversalmente a tutte le discipline, per cui lo accompagneremo con eh, un grosso investimento di formazione eh, dei docenti, ma al tempo stesso di adeguamento eh, dei curricoli all'interno delle scuole. Eh, mm -hmm. Le infrastrutture ci sono e ce ne saranno e eh, saranno potenziate. Eh, le dotazioni digitali eh, ci sono e saranno ulteriormente eh, finanziate e quello di cui abbiamo bisogno è un utilizzo didattico e l'utilizzo didattico si realizza attraverso eh, un eh, Adeguamento dei curricoli delle istituzioni scolastiche, per cui eh, su questo eh, stiamo lavorando. Teniamo ovviamente conto i quadri di riferimento europei, stiamo lavorando affinché. Eh, il DICCOMP, eh, appunto il quadro sulle competenze digitali eh, dei cittadini europei, possa essere attuato eh, con le necessarie gradualità fin dalla scuola dell'infanzia e al tempo stesso i docenti acquisiscano tutte quelle competenze che sono previste nel DICOMPEDU che è il quadro di riferimento europeo proprio eh, sulle competenze che ciascun docente dovrebbe possedere. Quindi stiamo lavorando eh, su questo proprio per mh, poter eh, dare una formazione che sia il più possibile globale e sistematica sulle competenze digitali. Dobbiamo passare dai progetti, dalle sperimentazioni, quelle che venivano dette prima, macchia di leopardo, quindi dalle progettualità singole a un modello di apprendimento eh, curricolare che integri appieno eh, l'utilizzo delle tecnologie digitali e quindi possa contribuire allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Grazie mille, grazie perché eh, dal dibattito è emerso diciamo, un contesto fatto di luci e ombre, però tante opportunità eh, per il futuro, quindi il piano nazionale, l'accesso alle risorse europee, il ripensamento a livello generale dei modelli educativi sarà una grandissima occasione per il sistema paese, proprio per collocarsi eh, a livello formativo eh, tra i best performer poi a livello europeo e non solo. Chiederei all'onorevole Smeriglio, se vuole, visto che ci sono stati una serie di stimoli su vari profili sociali eh, legati alla salute, e se volesse anche lui operare le ultime considerazioni così poi insomma chiudiamo i lavori del, spa, del panel, grazie mille ma le eh, ultime eh, suggestioni eh, a chiusura è molto ricco il, il piatto diciamo, pieno di argomenti no, ma è, è importante ribadire che ci troviamo una condizione ripeto non scelta speriamo che a gennaio i ragazzi possano tornare a scuola eh, questo penso che ognuno di noi sta lavorando dando un contributo in questa direzione ciò detto c'è stata un'accelerazione io penso che questo è importante e positiva nelle domande che si sono aperte eh, penso che il ragionamento oggi possiamo discutere di piattaforme e materiali pubbliche di connettività pubblica forse un anno fa sarebbe stato più complicato un anno fa era facile parlare eh, di finanziamenti pubblici per il ponte sullo stretto però ecco parlare di finanziamenti pubblici per eh, un ponte sul futuro come tutte le piattaforme eccetera sarebbe stato difficile mettiamola così e quindi la pandemia ha impattato anche sul nostro senso comune in qualche modo e questo dobbiamo coglierla questa opportunità stare dietro ai nostri ragazzi Devono resistere perché di questo si tratta dentro questa fase. E speriamo di tornare a una conclusione. Dirlo che udiava, dobbiamo l'accennava sì, la mente. Un, eh, un consiglio per gli non è per gli acquisti, perché è un docufilm. Social dilemma: la questione delle fecche eh, è una cosa complicatissima. Eh, le fecche sono sempre esistite, gli zingari rubano i bambini, eh, si dice nel 1600, nel 1700. Oggi con la disintermediazione questo tema è, è, è esploso e quindi il problema della decodifica è centrale eh, non solo per i negazionisti, ma perché esistono sì, eh, dicendo, potenze economiche statuali eh, che fanno la corsa sull'Europa, eh, del... dobbiamo saperlo, non c'è solo ingenuità in questa discussione sulle ci sono interessi molto importanti. Grazie mille, ringrazio Grazie mille. tutti i per... partecipanti panel per la, la numerosità degli stimoli e rimandiamo alla prossima occasione. Grazie mille e buon proseguimento.